Salve e benvenuti alle previsioni del tempo per la giornata di venerdì 17 luglio 2020. Gli scenari precedenti mostrano pressione prevalente dal maestrale di nord-ovest invenuta sul diametro peninsulare e di un denso nucleo di perturbazione proveniente dall'esatto ponente in linea con il quarantesimo parallelo terrestre. È pertanto previsto iniziale cielo sereno o mediamente poco nuvoloso sulla maggioranza del territorio, ad esclusione dell'epicentro temporalesco sulla piana romagnola esteso sino alle Alpi e all'Adriatico settentrionale. L'azione atmosferica è tuttavia incline a distribuire la piovosità sui territori adiacenti e con estensione radiale alla verticale campano-molisana. Questo fino all'interruzione prevista nella seconda parte del D, riducendo i rovesci sui soli picchi e appenninici d'alta quota e da ridosso di Veneto e Trentino, per poi rincarare i carichi temporaleschi durante le ore serali sull'arco abruzzese e latino e la metà settentrionale della Puglia sereno o pezzamenti di coperture altrove, con soli rilevanti ma moderati rovesci a ridosso del Piemonte occidentale, i quali sospinti in prevalente azione di Levante causano tuttavia preponderante variabilità sulla cresta della penisola, a causa delle pressioni in incontro su di essa. Nelle isole, invece, è prevista pressione di taglio sulla Sardegna e decisa intensità da direzione ovest sulla Sicilia, con intenso rilievo sul Canale Maggiore, le cui acque, assieme a tutti i restanti bacini occidentali, versano in prevista quiete dalla precedente agitazione, mentre sebbene si preveda mare poco mosso nei restanti settori marini, è probabile il proseguimento dei temporali attualmente in corso sullo Ionio settentrionale. Stabile o di poco variabile la media delle temperature sia nelle registrazioni massime, nelle quali si rileva comunque la consistente diminuzione nelle città costiere del Tirreno, e nelle minime variabili, eccetto la considerevole diminuzione nell'aquilano abruzzese. Grazie e buona giornata.